Passerei io da sola Ma... per chiudere la sua Ci manca tanto per... per chiudere la sua No, scuola. tante minuto? stanze ci eh. mancano. Eh? Tante stanze ci mancano da guardare. Dipende da cosa volete guardare. Se le volete